Giuseppe Bottacini, che era sindaco di Frascello, soprannominato cioè, per fuori, si candida al Parlamento. E chiaramente nella sua vita ha sempre combattuto come il In tutte le vicende, come dire, era un combattimento bello, anche un combattimento bello, una parola solita. Era un confronto continuo di due persone che da opposte visioni e si stimavano infinitamente. E ogni volta che lui lo partiva, l'altro lo ricorreva e lo riportava. E questo comizio che lui fa, eh, per la chiusura della campagna elettorale il processo del suo paese chiaramente che ho capito è dentro la sagrestia e mi risponde costantemente tant'è che a metà del suo discorso gli mette la canzone del piano. e allora il discorso che inizia, il comizio che inizia di prepone con, un con una grande forza con grandi ideali a metà sentendo le note della canzone del piano, come più di per il proprio paese cambia il tenore del discorso fino ad arrivare a farmi elogio a lei, proprio una cosa, però questa è la bellezza della cosa. Ora io provo a fare questa cosa chiedendo libertà dall'inizio, questa cosa presuppone però quando ci fanno i bonici, qualcuno avrà conosciuto Materazzo che era l'artista dei bonici delle nostre grazie, quando ci fanno i comizi, ci si porta un gruppo di persone che applaudono, no? Come dire, e ora, anche stasera, se vi dite io capisco che in questa platea di comunisti forse non ce ne saranno tanti, però, è quando uno fa una pausa, ci sarebbe, lui il presupposto dell'applauso, funziona un po' meglio. Proviamo. Alla pausa dell'applauso. Cittadini! Bravatori! Bravo! Prima di presentarvi il compagno indipendente Avvocato Cerratini, voglio dire due parole alla reazione criticale atlantica e guerra Fondaria, che tutti ben conosciamo. A quegli sporchi cordi neri che parlano di pazzo fini minacciati e di altre valle nazionaliste, che la patria siamo noi, la patria è il popolo e questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato appresso la libertà e la giustizia. E voi, giovani, che andate nelle barbare caserme, direte a coloro che tentano di armarvi e di usarti per i loro sporchi interessi, direte a coloro che diffamano i lavoratori, che, che non c'è la canzone della no, compagnia. Direte ai valgiatori del di popolo, direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sagri confini e che noi del 99 che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle del Carcio e sul Piave, saremo sempre quelli di allora, e che quando buona il cannone, è la voce della patria che chiama e noi risponderemo. Presente! <ride> noi vecchi che abbiamo sul petto le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia, ci troveremo come allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e ovunque. Getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente per la difesa del Paese e al solo scopo del bene indissolubile del rete